ha dato anche la possibilità a chi rimane con noi ancora di comprendere tutto il gusto del terreno che è stato dissodato per arrivare poi in Emilia Romagna a eh, uscire con, con la legge regionale e questo è quello che andiamo cercando e vogliamo anche valorizzare. Allora adesso dobbiamo capire se aprire o no dal lavoro giusto, Possiamo, dobbiamo aprire quelle porte e come aprirle? a Credo che Vittorio Ferravelli, che è giornalista ma è anche il nostro collega, possa darci... si diceva l'ultimo chiude la porta e eh, quindi tocca a me chiudere la porta, ma in realtà io vorrei aprirla una porta, anche se è quasi una. Quasi... Dunque, spero che non vi scandalizziate, ma io vorrei cominciare dal mio influencer preferito, non è più giovanissimo, è il vero e non è più molto attivo sui social, ma qualche tempo fa ho fatto tendenza se non sbaglio l'infinito si chiama Giacomo Giacomo Leopardi io credo che Leopardi sarebbe stato incuriosito da questo libro Guida sui nostri illustri secondo me dovrebbe apprezzato già dalla copertina, dove c'è l'immagine che vedete questa è il particolare di una finestra là, chiusa con una semplice maniglia primordiale tra la cammina e la e la fotografia è stata scattata, come tutte quelle, della campagna sulle case di studio degli illustri da Luca Bacciotti. E questa immagine proviene per esattezza dalla casa di Giorgio Morandi a Pizzani. Allora io ogni volta che guardo questa fotografia, che abbiamo scelto per la copertina, ogni volta che, vedo questa, che guardo queste immagini, mi vengono in mente le parole che disse il pittore francese Pierre Bonnard quando uscì da una delle sue tante visite all'Uv. Era l'ottobre del 1946 e Bonnard non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima delle sue visite nella sala, nelle sale del Museo del di musei, che tra l'altro conteneva anche una con delle sue opere. Bene, uscito dalle sale del Louvre e fatto un pezzo di cammino nel centro di Parigi, Bonnard si congeda dalla mia... nei musei sono le finestre. Questa frase è è d'accento anche perché ha suscitato una qualche meraviglia nei curatori dei musei, ma in realtà non c'è nulla di strano in, in queste parole, in questa preferenza di Gornal per le finestre, anche perché i suoi quadri spesso raffigurano finestre molto aperte sui paesaggi. E inoltre Gornal gli dipingeva direttamente sul muro, proprio come se fossero state delle finestre aperte o da aprire sul mondo. Ma torniamo al nostro imparato. Dicevo che anche a lui credo sarebbe piaciuta questa immagine, o perlomeno penso che ne sarebbe stato colpito. E l'ho capito quando ho riletto il passo dello zibaldone, del suo zibaldone, dove si trova questo brevissimo passeggiate solitarie per le città. Suole destarmi piacevolissime sensazioni e bellissime immagini, la vista dell'interno delle stanze che io guardo dalla strada per le loro finestre aperte, le quali stanze nulla mi desterebbero se io le guardassi stando dentro. Ma avanti con Ecco, attenzione però, perché la stessa cosa per le parti vale anche all'inverso: cioè, quando da dentro una stanza, oppure una torre, oppure una siepe, si guarda all'esterno, verso l'orizzonte aperto. Alle volte, spiega il poeta, l'anima, sono parole sue, desidera a tutti gli effetti una veduta ristretta e confinata. Perché allora invece della vista, invece della vista, lavora l'immaginazione e al reale si sostituisce il fantastico. E poi c'è questa cosa, secondo me, meravigliosa. L'anima, infatti, si immagina quello che non vede. Si immagina ciò che quell'albero, quella siede, quella torre, gli nasconde e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbe figurarsi se la sua vista si estendesse dappertutto. Ecco, da qui nasce il piacere che il poeta, da bambino, come sappiamo, anche da grande, sentiva dentro di sé nel vedere il cielo attraverso una finestra. occorre aprirla questa finestra ed è proprio questo il senso dell'immagine che abbiamo scelto per la copertina per entrare nelle case negli studi, nei laboratori e negli archivi di chi ha lasciato un segno profondo nell'arte, nelle scienze e nella storia occorre sempre barcare una soglia e questa barriera, questa soglia non è solo la soglia fisica di una porta o di una finestra ma è soprattutto secondo me la distanza di te, di cultura, di linguaggio che ci separa da loro. Abbiamo visto quanta distanza separasse Hendrix da Ende, nonostante fossero vicini di casa. Ecco, questa distanza esiste, e non bisogna negarla. Però le finestre e le porte si possono aprire, e nel caso dei luoghi che abbiamo scensito in questo libro conviene davvero aprire queste porte, queste finestre perché? perché contengono un tesoro ricchezze infinite in una piccola stanza è così che un tempo si definiva la bellezza del sonetto Lo ripeto, ricchezze infinite in una piccola stanza ma questa definizione se ci pensiamo Può funzionare anche per i luoghi di cui parla la nostra vita, di cui abbiamo parlato fino adesso. Qui, in questo caso, per i nostri luoghi, non si intendono ricchezze in senso monetario, anche se questa, devo dire, è la domanda più ricorrente che, che ci fanno i ragazzi e le ragazze delle scuole quando li incontriamo nei nostri incontri, sul patrimonio culturale. La domanda di diritto alla fine di tutte le nostre spiegazioni sulla categoriazione, sui beni culturali, sul patrimonio, la domanda di diritto è sempre. Ma quanto vale un'opera d'arte? E soprattutto qual è questa che ti pare il numero uno? Ma qual è quella che costa più di tutte? È interessante perché è come se la bellezza si potesse risolvere in un prezzo, diciamo, e anche molto significativo. Non la pensano che sono i ragazzi delle scuole, vorrei dire, tra parentesi. Ecco, la ricchezza di cui parliamo qui oggi invece ha a che fare con ciò di cui parla Leopardo perché? Perché è un tesoro di immaginazione, è un investimento, se dobbiamo usare questo termine, in fantasia. A pensarci bene, è lo stesso tesoro che ci ha lasciato nella di Luigi Magnani, che è stato citato di cui avete visto le immagini poco fa. Uno dei illustri di cui parliamo scritto. Ed è un tesoro che lo ha reso effettivamente molto ricco, ma di una sostanza più preziosa del denaro. Allora, nell'intervista che Magnani ha rilasciato poco tempo prima di morire a Carlo Bertelli, ci sono delle parole memorabili, secondo me. Perché a un certo punto Bertelli gli chiede, ma perché lei Magnani sembra dispiacersi quando la si considera e la si definisce un collezionista? E lui risponde che la definizione di collezionista non gli corrisponde affatto, che non ci si riconosce. E dice, la differenza dei collezionisti io non frequento gli antiquari, non vado alle aste e non visito le mostre. E aggiunge, è vero, ho un mio museo immaginario formato dalle opere che ho più amato e da quelle opere che, per qualche fatalità, bellissimo understatement, per qualche fatalità, in realtà, insomma, le, le andavo a ricercare con molta attenzione in giro per il mondo, e che per qualche fatalità hanno preso il corpo e sostanza reale presso di me. Scusate se calco le parole, ma non è un caso. Corpo e sostanza reale presso di me. E continua, Tutte queste opere sono oggetto di uguale amore e degne della più devota contemplazione. Abitano la mia mente come la mia casa. Lo ripeto. Abitano la mia mente come la mia casa. Perché questa, secondo me, è la chiave per capire perché, tra l'altro, Magnani detestava essere definito un polizionista. Perché? Perché per lui le opere d'arte non sono oggetti, ma soggetti, direi quasi viventi, esseri viventi. E perché hanno preso corpo e sostanza, così come fanno gli esseri animati. Perché chi abita con noi, chi abita insieme a noi e ci rende felici, ma può essere amato, mai condizionato, perché la bellezza è un dono e come tale lo si può accogliere. E poi, visto che il tema di cui parliamo oggi è quello delle case degli artisti e degli illustri, che cosa ammiriamo? Che cosa ammiriamo di chi è capace di creare attraverso un'arte? Tanto da restare affascinati dai luoghi in cui queste creazioni sono state pensate, Dice più o Gesù. Succede che nell'arte noi troviamo il visibile di altre epoche e questo visibile ci offre la sua compagnia. Ci sentiamo meno soli di fronte a ciò che anche noi ogni giorno vediamo apparire e scomparire E' come quando, dice Weber, accompagniamo alla stazione una persona che ci monta e prima che parta cosa facciamo? Poi la persona parte, il treno parte, ma mentre noi torniamo indietro, la persona che se ne è appena andata, spesso, diventa più presente, più totalmente presente, dice Berger, di quando l'abbiamo abbracciata, prima che salisse sul treno. Quando salutiamo qualcuno con un abbraccio, forse lo facciamo proprio per questo motivo, per stringere tra le braccia quello che vogliamo conservare quando se ne sarà andata. Torno alla domanda, perché si visitano le case dei poeti e degli artisti? Perché si fuga nella loro vita? Cioè, Se usciteva anche per il percorso di in un mezzo molto molto bello e anche divertente, in cui visitava la casa di Gabriele D'Annunzio a Pescara. E si faceva questa domanda, e non data nessuno. dell'immaginazione e magari di quello salvarci dalla, dagli inutili, dagli eccessi, della connessione e vorrei dire anche dalla banalità degli algoritmi. Ognuno di noi ha bisogno di conoscere il possibile oltre che il vero. Sono parole sentati quasi in confidenza, con dei testimoni straordinari di altre culture, come se li avessimo guardati di spalle mentre lavoravano. Ecco, questa impressione di, di confidenza di vicinanza è stata descritta in maniera magistrale da Margherita Lussana, che è stata citata anche oggi da, da Marchetti, quando Lussana ci spiega il metodo con cui ha scritto le sue memorie del Ecco, per avvicinarsi a un imperatore romano vissuto molti secoli prima, la scrittrice ha visitato più volte la villa Adriana di Tori, quindi il luogo diciamo in cui, nonostante i cambiamenti del, del tempo, c'è ancora qualche traccia della presenza di Adriano ed è riuscita a stabilire questo punto di contatto. E come ha fatto a stabilire questo punto di contatto? Ci è riuscita andando a cercare, sono parole sue, soltanto ciò che c'è di più duraturo di più essenziale in noi ossia le emozioni ossia la voce dei sensi perché in effetti alla fine queste sono le porte e le finestre che ci mettono in comunicazione con gli angusti anche loro come noi scrive il personale sgranocchiarono olive bevelo vino si impiastricciarono le dita di miele Lottarono con il vento vigente, contro la pioggia accecante L'estate cercarono un'ombra di un platino. Gioirono, pensarono, invecchiavano e morirono. Quindi un contatto si può trovare. E tuttavia è bene sapere, lo ripeto e lo ridico perché è importante secondo me. La distanza che ci separa da questi illustri resta incolmabile. E le porte e le finestre una volta aperte si richiudono. Ma questo non è affatto un male, perché adesso lo sappiamo, ce l'ha detto le parole, ce l'ha detto e ridetto. È proprio nello spazio che si apre tra dentro e fuori, nel varco che sta tra vicino e lontano, tra visibile e invisibile, è in questo varco che la fantasia può essere libera di viaggiare. E quindi, alla fine, concludo davvero. Quando avrete chiuso il libro, il nostro libro guida sugli lustri, l'augurio migliore che si può fare, secondo me è semplicemente questo. Fate davvero un buon viaggio. Grazie.